Il modello di crescita che noi proponiamo è un modello di crescita che definiamo organico. E, a parte il fatto che è una bella parola, crescita organica, ma che cosa significa eh, in concreto per noi questo concetto di crescita organica? Significa eh, applicare dei modelli di crescita ai progetti, alle aziende, che siano in qualche modo mutuati dal, dalla crescita di alcuni eh, organismi, per questo si chiama crescita organica, ma che siano fondamentalmente una interazione della crescita del progetto o dell'azienda con lo sviluppo del territorio, lo sviluppo del contesto. Ecco, crescita organica significa promuovere lo sviluppo dell'azienda, del progetto, all'interno di un contesto che cambia, e quindi tenendo conto delle evoluzioni del contesto. Spesso quando si eh, avvia un'attività si tende a fissare un percorso molto preciso fatto di tappe che eh, su un lunghissimo periodo portano a dei risultati attesi, o meglio, questo sarebbe un, un progetto che porterebbe a dei risultati attesi se le tappe venissero poi dopo tutte quante eh, raggiunte. Questo non è sbagliato in sé chiaramente, perché avere degli obiettivi intermedi eh, aiuta a, a, a non perdersi nel corso di, de, de, del cammino. Il problema è che se c'è un'eccessiva rigidità questo diventa un vincolo impossibile da, da, da rispettare perché nel momento in cui io scrivo un progetto, nel momento in cui immagino la mia azienda, immagino il mio progetto, immagino anche un contesto, immagino un mondo. Ma se poi il mondo cambia in maniera troppo difficile da eh, prevedere, ecco, chiedo essere in grado di cambiare, di modificarmi molto velocemente. E infatti spesso si dice, ah no, a causa di questo cambiamento il progetto si è dovuto modificare. Aspetta, no, il punto non è che un progetto deve essere immaginato come un tubo definito che poi dopo nel caso viene modificato. Il progetto deve già alla base incamerare dentro di sé l'idea che possa cambiare, l'idea che possa andare da una parte all'altra in funzione del cambiamento di contesto. Deve essere una delle specifiche di progetto, non deve essere la risposta a una situazione anomala. Pensare di questi tempi, in questi anni, che eh, situazioni inaspettate siano un'anomalia, siano un imprevisto, eh, non ha senso. Noi non possiamo prevedere esattamente che cosa succederà, ma possiamo pensare che qualcosa succederà. Allora, crescita organica significa porsi degli obiettivi, degli obiettivi di medio periodo, che siano perfettamente in linea con le caratteristiche del progetto, le caratteristiche del team di lavoro, quindi che siano raggiungibili, che siano degli obiettivi che una volta raggiunti siano soddisfacenti. Siano obiettivi in cui l'azienda, il progetto, le persone che fanno parte del team, io mi dico ok, ho fatto il mio, bene, potrei anche fermarmi qui. Già questo è tanto, già questo è bello. A quel punto la prima cosa a fare è godersi il momento. Prendersi il tempo per collocarsi nella nuova situazione. Collocarsi nella situazione è come raggiungere un obiettivo dopo una passeggiata, come raggiungere un rifugio. Tu arrivi al rifugio e cosa fai? Ti fermi, ti togli gli scarponi, guardi, ecco sei nella nuova situazione, ti collochi e guardi. E quello intorno è bello, ecco tu con la tua azienda raggiungi un obiettivo ed è bello, è bello e ti godi il momento, poi ti guardi intorno. Quello che inizialmente era soltanto un panorama, era lo sfondo della tua meta, prima c'era uno sfondo, le montagne e in un certo punto lì l'obiettivo, la meta, il rifugio. Ecco, quello che era uno sfondo diventa all'improvviso uno scenario, diventa, anzi quello che era uno scenario diventa all'improvviso un mondo di possibilità, diventa una scoperta. Si capisce che ci sono nuovi percorsi, nuovi tragitti, che magari prima non riuscivo a vedere perché ero troppo concentrato su quell'obiettivo. Se io avessi avuto un percorso già predefinito, io avrei già saputo che dopo l'obiettivo c'era stato quella linea, quel percorso, quella. E già, appena, ok, ce l'ho fatta, prossima stappa, lì. Adesso mi riposo, ma lì. E poi dopo quando riparto, dove vado? Lì. E no, perché magari quel lì, che poteva essere giusto un anno fa, non l'ho più. Allora cioè, mi fermo, vado intorno, certo, magari vedo che c'è un, un sentiero maggiore rispetto ad altri. però esploro inizio a esplorare intorno a me, inizio a capire, e poi dopo, da, a partire dall'esplorazione, decido quale sarà la prossima tappa. E decido perché ho capito come si è, come si è sviluppato, come si è, cambi come è cambiato, come si è eh, evoluto il mondo che mi sta intorno. Questo è il concetto di crescita organica. Quindi, Che non, si, che non contraddice una progettualità a lungo termine ma semplicemente incorpora all'interno della progettualità, dell'azienda, del progetto di quello che è, il fatto che ci sia e che ci sarà sicuramente una variazione di contesto e quindi determina sin dal principio dei momenti che siano dei momenti in cui devo essere libero di poter cambiare il mio percorso a seconda delle necessità di quel momento.